Ciao ragazzi bentornati nel mio canale sono Daniele e oggi ti voglio parlare di quando mi hanno rubato o clonato il mio negozio su Shopify se già mi segui sicuramente saprai che io lavoro più che altro con eBay e con Amazon nel dropshipping però non disprezzo Shopify e appunto qualche mese fa ho fatto un investimento test di cui ho parlato anche in un altro video che lascio in descrizione dove ho comprato un negozio Shopify pronto all'uso, con tutto ciò che, di cui già aveva bisogno. E quel test è andato abbastanza bene, ho portato profitto, vendevo, vendevo anche abbastanza bene, e... solo che è successa una cosa dopo un paio di settimane. Dopo un paio di settimane un ragazzo che conoscevo, eh, che per l'appunto mi aveva venduto il negozio, mi ha mandato un messaggio dicendomi, ah ma è tuo questo negozio e mi un link andando a vedere quel, quel link che mi ha incollato ho trovato un negozio tale e quale quello che avevo io con lo stesso prodotto, la stessa grafica lo stesso nome lo, lo, lo, le stesse scritte, le stesse pagine era copiato punto per punto avevano leggermente storpiato il nome per prendere il dominio eh, aggiungendo una lettera ora il problema, noi sappiamo che il dropshipping si, si copiano i prodotti, si, si copiano i competitor, però una cosa è prendere gli stessi prodotti, trovare gli stessi prodotti, ma un'altra cosa è copiare una grafica, copiare un nome e copiare delle scritte che hanno comunque una proprietà, una proprietà, perché se io ho un'azienda o metto un, un sito, metto una grafica, metto un logo non puoi copiare il logo, non puoi copiare le scritte e l'intero sito tale quale perché stai intangendo una proprietà intellettuale ora, sono sicuro che questa cosa sia più comune di quanto si pensi sia capitato a molti di voi o comunque se non vi è capitato potrebbe capitarvi quindi in questo video voglio spiegarvi cosa ho fatto e come ho risolto questa situazione prima di tutto però vorrei partire dal presupposto che tutto quello che puoi fare si rafforza se hai un'azienda correttamente registrata perché prendi una un'immagine più forte e soprattutto puoi agire in modi che non puoi agire se sei semplicemente un individuale se se non hai nulla di ufficiale ok? ora io cosa ho fatto? prima, prima cosa sono andato ad analizzare questo sito se, e ho cercato nella pagina contatti un contatto, un numero di telefono che non ho trovato quindi ho trovato semplicemente un'email informazioni che tra l'altro era uguale anche alla mia email solo che cambiava il dominio ma va bene, lasciamo stare ho quindi scritto un'email a questa pagina di informazioni a questa, a questa email di informazioni dicendo appunto che il sito era stato copiato che infrangeva in, una proprietà intellettuale ufficialmente registrata che in realtà non, è, non era ufficialmente registrata però comunque c'era cioè il nome della mia azienda il dominio era registrato il nome della mia azienda e quindi non, non puoi copiare tutto per tutto e ho inviato questi mail dopo circa 12 ore mi ricevo una risposta io sinceramente pensavo di non ricevere nessuna risposta che solitamente ti ignorano e basta dove mi, mi, si, chiedeva cioè, mi si chiedevano prove a me dell'ufficialità della proprietà di quel sito cioè, mi hanno copiato il sito e chiedevano a me le, le prove che quel sito era registrato cioè, una cosa assurda quindi cosa ho fatto? ora Per chi sa, chi, per chi vede il mio canale sa che io sono un fan dell'LTD negli UK e ho, quel sito è registrato sotto nome di un'azienda UK, in un LTD, dove la burocrazia comunque è molto più snella rispetto all'Italia e si possono fare molte più cose dal computer e dal remoto come per esempio le querele le denunce in UK tu non è bisogno se devi fare una denuncia di andare alla stazione di polizia a presentarti eh, fare tutta l'altra fila che sicuramente conoscete per le denunce in Italia se devi fare una denuncia questo vale per le frodi online okay? non so se è possibile anche per crimini normali ma mi sembra che sì perché c'è l'opzione se devi fare una denuncia per le frodi online puoi farlo direttamente sul sito, della, su uno dei siti della polizia inglese dedicato a questo tipo di cose. E quindi io sono andato in questo sito della polizia e ho fatto un esposto ufficiale, ti chiedono nome e cognome, il tipo di danno, di spiegare il tipo di danno subito e la maggior parte delle informazioni. E una volta fatto questo ti mandano il pdf di conferma di ricevuta o di conferma comunque denuncia via email che puoi scaricare l'ho scaricato e ho risposto a quell'email guarda, eh, questo è un, un, ultimo avviso, un ultimo avviso ho già proceduto a fare un esposto ufficiale presso le autorità inglesi dove è registrata l'azienda proprietaria del marchio e proprietaria del dominio originale e presto verrà fatta anche in Italia a, a quell'email eh, a quanto pare quello ha funzionato la persona dall'altro lato del sito ha risposto scusandosi dicendo di fermare tutto perché avrebbe usato il sito quindi a quel punto ha fatto chiudere il sito è stata la storia di quando mi hanno copiato il sito e vorrei darvi alcuni suggerimenti, ecco perché è molto importante quando fai e-commerce, dropshipping, in ogni caso qualsiasi tipo di attività. Registrare un ente ufficiale anche per darti un'immagine un forte, per darti serietà e per poter fare anche cose con una querela sotto il nome dell'azienda. Eh, quindi, anche per questo, io consiglio di registrare le, le LTD UK, anche se le tasse non le paghi UK perché magari vendi in Italia e se si vende in Italia. Però c'è una burocrazia più snella su determinate cose, come per esempio appunto le denunce o la gestione dell'LTD online. Quindi se vi copio il sito, quello che dovete fare, vi consiglio di procedere in questi, in questi passi. Prima contattate eh, chi vi ha violato il vostro sito e chi ha copiato il sito, cercate un contatto e vedete se avete un rispondo. Se non vi danno rispondo procedete in maniera ufficiale e mandate però quella copia perché ovviamente anche se procedete in maniera ufficiale la polizia prima di procedere magari passano anni, mesi o magari non, non vi aiuterà mai sapete benissimo come funziona però scaricate o comunque allegate la documentazione creata e mandatela questo vi può servire per persuadere chi avete dall'altro lato fatto questo potete anche agire in maniera più forte ad esempio, se avete un, un, un e-commerce, un brand forte che vi fa cura e sta andando bene, quello che vi consiglio io è di registrare il trademark, registrare il copyright. E se, siete, se, se vendete nel Regno Unito se siete nel Regno Unito, potete registrare facilmente un trademark online pagando 180 sterline, mi sembra che sia, e cosa che io ho fatto per fare la nostra FBA. Tra l'altro, poi ho anche parlato nel video FBA perché vi serve un brand ufficiale registrato oggi per vendere su Amazon e lo registrate, potete registrare tre tipi di brand immagine, quindi visivo testo e suono quello che potete fare è registrare sia il nome del brand e sia il logo ovviamente pagherete per ogni, per, per ogni copyright, per ogni trademark registrato eh, potete farlo anche in Italia ora non so esattamente la procedura in Italia però per lui che è quella e potete registrarlo in vari paesi eh, fatto questo potete anche semplicemente registrarlo in un altro paese credo che abbia valenza europea però non vorrei dirvi cose sbagliate dovete andare a vedere ma tornando a noi volta registrato un brand potete fare una richiesta ancora più forte scusate ragazzi mi ha chiamato il corriere perché aspettavo un pacco Amazon che arriverò dopo eh, stavo dicendo prima dell'interruzione che vi dà un'immagine più forte registrate potete agire in modo più forte perché potete fare delle querelle per violazione di copyright ufficiale perché se vi copiono il logo vi copiono il nome vi stanno facendo una violazione molto grave e potete, potete anche portare alla chiusura del sito eventualmente non avete risposto ma registrare un brand ha tante altre utilità perché comunque se avete un brand che vi fattura 100k, 50k, 30k al mese dovete proteggerlo potete registrare anche il prodotto, il brand del prodotto il disegno per non farvelo copiare poi ovviamente ve lo copiano lo stesso perché come vedete dalla Cina arrivano copiare tutti i tipi ma intanto è un passo doveroso, dover dover doveroso se superate certe cifre Bene ragazzi, spero che la mia storia vi sia servita, eh, che vi possa servire per proteggere il vostro sito. Ricordate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Parlo di finanza personale, e-commerce, e dropshipping e pubblico tre video a settimana. Ti aspetto al prossimo video, grazie di avermi seguito. Ciao!